Il vero o falso di questa settimana parla di chirurgia estetica e funzionale dei genitali maschili. È vero che tutti gli uomini hanno bisogno di una falloplastica di ingrandimento? Falso, non tutti gli uomini hanno necessità, solo quelli che sono affetti da una riduzione dell'organo sessuale maschile. È vero che esistono materiali che possono deformare il pene? È vero, esistono dei materiali, in modo particolare il silicone, che possono determinare alterazioni morfologiche importanti del pene. È vero che l'operazione è invasiva? Falso, si possono fare delle infiltrazioni con l'acido ialuronico crosslinkato in regime ambulatoriale. È vero che va ripetuta? Vero, l'acido ialuronico dopo 20 mesi comincia a riassorbirsi e quindi va fatto un refill. È vero che mettere una protesi significa avere qualcosa di estraneo? Falso. La protesi è completamente interna all'organismo è un meccanismo che sta tra i due testicoli che attiva il sistema idraulico. È vero che la sensibilità dell'organo cambia? Falso. La sensibilità rimane la stessa perché nessuno tocca le terminazioni nervose del pene. È vero che l'eiaculazione e l'organo subiscono delle modifiche? Falso. L'orgasmo e l'eiaculazione rimangono quelle prima dell'impianto. Se il paziente ha effettuato una prostatectomia radicale, non ha un'eiaculazione di partenza, ma questa è un'altra storia. È vero che non ci sono limiti di età per l'intervento? È vero, l'impianto di una protesi peniena si può effettuare a qualsiasi età, ovviamente dalla maggiore età. Questa era la nostra ultima notizia. Per contattarci potete scrivere a salutechioccioladncronos.com. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata.